Carissimi, in questa domenica celebriamo la Festa dell'Ascensione di Gesù al Cielo. È interessante il discorso che Gesù ci dedica in questo giorno così particolare. Io sono, non sono più nel mondo, cioè sono stato nel mondo. Nella dinamica dell'Incarnazione Gesù si è fatto carne, ha vissuto in mezzo a noi. Le stesse dinamiche umane, direi la stessa sofferenza degli uomini, l'ha vissuta nella sua carne. Lui è diventato, è diventato proprio realtà visibile, pienezza di Dio nel mondo, concretezza, visibilità, tangibilità. Abbiamo potuto constatare, o meglio, i suoi lo hanno potuto toccare con mano, hanno potuto vedere il suo corpo, però egli adesso non è più non è più nel mondo e ci dice sostanzialmente che la continuità della sua presenza è affidata a noi, noi dobbiamo dare continuità non solo al suo messaggio ma anche direi visibilità al suo agire in mezzo a noi, certo sotto l'azione dello Spirito Santo, però ecco questo suo discorso non è un discorso di addio che in definitiva ci, ci sta liquidando, ci vuole dire che non sarà più con noi che ormai dobbiamo fare tutto da soli, tutto al contrario, anzi ci rassicura, ci rassicura del fatto che Egli sarà sempre con noi e chiede al Padre eh, di occuparsi di noi, di potersi occupare ancora di noi, certo con il suo spirito si occupa di noi e per che cosa, per quale ragione dovrebbe occuparsi, per quale ragione dovrebbe consolarci, perché qui parla proprio di questo, di una consolazione che, che deve, deve appunto riconoscerci, che deve deve assicurarci, eh, la preghiera è perché noi siamo uno, una sola cosa, è perché viviamo la comunione, affinché camminiamo insieme. A riguardo Don Bello diceva, non tanto camminare insieme, ma stare insieme per camminare, non camminare insieme, ma insieme per camminare. Sì, perché camminare insieme eh, lo possono fare tutti, tutto sommato, ma insieme per camminare è una prerogativa di chi ha scelto di stare insieme all'altro e non può fare a meno di stare con l'altro stando insieme all'altro che posso camminare, anzi il mio cammino si motiva proprio perché sto insieme all'altro, o perché sono in relazione all'altro, allora il cammino ha un senso. E questo camminare insieme allora sarà la prima testimonianza, sarà il primo e eh, visibile modo per testimoniare il Signore che cammina ancora sui nostri passi. E noi dovremmo provare, proprio come ci ricorda Antonio Bello, a porci sul passo degli ultimi, camminare insieme agli ultimi. Questa è la logica più giusta, questa è diciamo, la prerogativa più alta che possiamo proporci di fare e di vivere nella logica del Vangelo. Buona domenica a tutti, buona festa dell'Ascensione.